Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito oggi parliamo di lei la WL Toys 144001 l'auto RC più venduta in assoluto eh, l'auto quattro ruote motrici che tutti hanno acquistato e che tutti vogliono acquistare ma perché tutti vogliono questa auto RC adesso cercherò di spiegarvi perché questa auto ha avuto così tanto successo è un'auto in scala 1.14 quindi di dimensioni eh, compatte ma con caratteristiche incredibili un rapporto qualità-prezzo pazzesco che la rende appunto Un'auto super desiderata. Quest'auto RC è disponibile eh, sia in bianco, rosso che in blu e verde ed è disponibile all'acquisto con una batteria, due batterie o tre batterie. Eh, vi lascio il link e il coupon sconto qua sotto in descrizione per la vela a circa 70 euro con una batteria. E ragazzi, è tanta, tanta roba! Però adesso direi di non perdere altro tempo e andiamo a guardare da vicino questa VL Toys 144001 ed ecco qua in tutto il suo splendore la UL Toys 144 001. L'auto è pronta all'uso, cosa vuol dire pronta all'uso? Che praticamente non dovete acquistare niente, vi arriva l'auto già pronta, tutta assemblata, già tutta collegata per quanto riguarda l'elettronica, è tutto pronto, vi arriva il radiocomando che è questo con i due trim di regolazione dello sterzo e dell'acceleratore, eh, pulsante d'accensione ovviamente e lo sterzo. Sotto abbiamo lo sportellino dove dobbiamo andare a inserire quattro batterie doppia A che non sono incluse in confezione l'unica cosa che dovete acquistare separatamente cioè delle batterie stilo da inserire nel radiocomando dopodiché è tutto pronto e poi nella confezione trovate la batteria che adesso è una batteria da 2600 mAh 2S mentre prima era una batteria più piccola mi sembra da 1800 mAh adesso è stata aggiornata quindi quando lo andate ad acquistare vi trovate questa batteria più grande rispetto a prima che vi garantisce ragazzi un tempo di utilizzo che si aggira intorno ai 20 minuti ed è incredibile quanto divertimento si riesca a tirare fuori appunto in 20 minuti se acquistate poi la versione con due batterie eh, avete veramente un divertimento incredibile poi eh, se vi interessa acquistare separatamente dopo le batterie eh, tutto è possibile perché quello che rende incredibile quest'auto ovviamente oltre al rapporto qualità prezzo che è quello che ovviamente è il suo punto forte ma è anche che essendo stata venduta con numeri così incredibili a livello di pezzi eh, su Banggood troviamo veramente un catalogo incredibile sia di ricambi ma di accessori optional cioè è possibile acquistare veramente di tutto per rendere quest'auto ancora più competitiva eh, e più divertente eh, di quanto l'abbiamo acquistata anche se praticamente lo è già eh, e in più per chi come me è malato di stampa 3D eh, su Fingiverse è possibile stampare veramente di tutto io ho stampato il supporto per la Insta 360 Go 2 ma c'è un sacco di ricambi cioè è possibile stampare i braccetti piuttosto che eh, i mozzi cioè è veramente è possibile stampare di tutto eh, perché troviamo i file 3D di un sacco di parti dell'auto più altre parti optional quindi parti create eh, per rendere magari l'auto più resistente o per modificare qualcosa cioè è incredibile tra ricambi originali optional pezzi da stampare quello che si può fare con quest'auto è eh. Pazzesco. Eh, quindi abbiamo detto la batteria maggiorata che ci dà circa 20 minuti di autonomia carica batterie quindi basta collegarlo ad un alimentatore compresa usb collegare la batteria a questo bilanciatore e eh, ricarichiamo la batteria senza problemi poi ovviamente se abbiamo già un caricabatterie più professionale che utilizziamo anche per altro è eh, meglio utilizzare quello che abbiamo ma questo fa benissimo il suo lavoro eh, e poi abbiamo una piccola chiave per stringere i dadi delle ruote i dadi degli ammortizzatori cioè praticamente abbiamo la possibilità di eh, utilizzare questa chiave per stringere qualsiasi dado dell'automobile e poi abbiamo un manuale molto semplice anche perché c'è poco da capire per eh, iniziare ad utilizzare l'auto e vedere anche i codici dei vari ricambi per sostituire i pezzi che magari andiamo a rompere quindi come avete capito quando l'auto vi arriva inserite le quattro batterie nel radiocomando e siete pronti già a divertirvi allora la carrozzeria è fissata con due piccolissime clip eh, in stile auto super Professionale, ma molto molto piccole che ci danno eh, la possibilità di fissare la carrozzeria in maniera veloce e andarla a rimuovere in maniera veloce ma adesso andiamo a guardare da vicino quello che è la meccanica di quest'auto che è il suo punto forte quello che la rende un'auto veramente competitiva nell'utilizzo e soprattutto incredibile che una meccanica del genere eh, ci venga data ad un prezzo così basso il motore è un motore Brashader 540 e vi assicuro che ha una potenza esagerata per questa piccola auto, la OL Toys dichiara una velocità di 60 km orari eh, e devo dire che se non li faccio va molto molto vicino. Eh, poi abbiamo un'altra cosa veramente interessante che sono gli ammortizzatori, ammortizzatori in alluminio eh, già pieni d'olio ma possiamo andare noi a metterci l'olio e cambiare quindi la eh, durezza dell'ammortizzatore, possiamo regolare le molle ovviamente ruotando questa ghiera, poi sull'anteriore possiamo regolare l'angolo del camber e della la convergenza sul posteriore possiamo anche qua andare a regolare l'angolo eh, del camber poi abbiamo due differenziali molto molto piccoli ma guardate che scorrevolezza è pazzesco guardate la scorrevolezza e la silenziosità del differenziale è incredibile Guardate che roba, stessa cosa sul posteriore perché l'auto ha due differenziali, non tre, quindi in mezzo abbiamo un asse rigido, non abbiamo il differenziale. Poi passiamo a quello che è l'elettronica, abbiamo un esche 2 in 1, cosa vuol dire 2 in 1? Che sia esche che ricevente, è raffreddato ad aria, vedete con queste alette in alluminio, quindi cliccando questo tastino rosso piccolino che abbiamo qua andiamo ad accendere l'auto, dopodiché accendiamo il radiocomando ed è subito pronta a partire, quindi non dovete fare assolutamente niente. L'unica modifica che eh, c'è da fare è che bisogna cambiare questo velcro per fissare la batteria perché quello che eh, vi trovate di serie è per una batteria più piccola perché all'inizio veniva data una batteria più piccola hanno cambiato la batteria ma non hanno cambiato il velcro eh, questo cosa vuol dire che il velcro non arriva a eh, chiudersi quindi basta sostituirlo o allungare quello che si trova nella confezione io avevo una cinghia di velcro che utilizzavo per le batterie sui droni fpv e eh, ho utilizzato quella poi andiamo avanti a vedere l'auto, quello che vi dicevo ragazzi guardate eh, anche il rinvio dello sterzo in alluminio vedete che va dal salvaservo all'altra parte eh, dello sterzo con il rinvio in alluminio cioè è un'auto ragazzi fantastica perché è costruita in maniera incredibile per costare solo 70 euro i bicchierini delle, del differenziale in metallo sia da una parte che dall'altra cioè ragazzi è un'auto che... Eh, è incredibile, io gli ho fatto di tutto, avete visto il video, l'ho utilizzata tantissimo, gli ho fatto veramente veramente fare di tutto. Eh, ha fatto dei voli incredibili ed è ancora qua. Eh, ed è soprattutto ancora qua, intera, funzionante, non ha il minimo danno. L'unica cosa che ho danneggiato un po' è l'alettone, vedete che eh, mi si è un: rotto il, il lexan però per i voli che ha fatto è veramente niente e quindi ragazzi il mio consiglio è se siete interessati vi piacciono le auto rc acquistate quest'auto o da regalare a un ragazzino o per voi adulti cioè è per tutte le età e poi un altro dei punti forti di quest'auto essendo eh, in scala 1.14 sicuramente la trasportabilità perché ragazzi guardate gli mettete la carrozzeria prendete lo zaino uno zaino di dimensioni normalissime mettete dentro l'auto nello zaino mettete il radiocomando nello zaino in un attimo avete la macchina nello zaino ve la portate è leggerissima perché praticamente è un peso davvero che non ci si accorge nemmeno di avere sulle spalle e ve la portate ovunque in gita in un parco quando andate a fare qualche scampagnata ragazzi ve la portate ed è divertimento assicurato per tutte le età con davvero pochissimo impegno nel trasporto e allora ragazzi il mio consiglio è acquistatela e divertitevi perché qua il divertimento è infinito ed è per tutte le età: tantissimo divertimento, eh, poca spesa e tanta resa. Quindi, ragazzi, se questo mio video è riguardante la WL Toys 14 001 vi è piaciuto, vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime voli in FPV: spoiler di quello che porto qua sul canale. Anche di lei, qualche spoilerino era arrivato. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto anche i coupon sconto e anche di lei arrivano i coupon sconto e di tanti altri prodotti molto interessanti ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo un'accensione un, un testo un tutorial una novità ciao e al prossimo video